Da quando il mondo è diventato imperialista, in ogni guerra, grande o piccola che sia, l'aggressore è la borghesia e l'oppresso è il proletariato e l'aggredito è il proletariato. È vero, per questo abbiamo gridato contro la guerra di rivoluzione. E l'abbiamo gridato sempre, eh. non solo per quell'Ucraina, per tutte le altre guerre che sono in corso nel mondo, devastanti da quelle che durano da tempo pensate alla Siria, non se ne parla più Bravo! sono 10 anni che Bravo! si combatte in Siria hanno smesso pure di contare i morti in Siria sono morti 500.000 uomini, donne e bambini sono scappati, profughi, 13 milioni di persone e l'abbiamo gridato anche con quelle più recenti adesso è il Sudan nel centro dell'Africa che ha preso fuoco e anche lì già adesso sono centinaia. ho detto, ma guardateli i grandi del mondo, i grandi del capitale, i loro rappresentanti politici. I loro rappresentanti politici si muovono. Li. Ma vi muovete come sonnambuli, gli abbiamo detto. Sembrate svegli, ma continuate a dormire. Sembrate svegli, ma continuate a dormire. Ci abbiamo eh. Cambia. I grandi del mondo. Ma noi non siamo fermi, non siamo sunnali. Non accettiamo la loro barbarie. Lo scontro tra socialismo e barbarie è già cominciato. E noi, noi oggi siamo qui anche per questo. Siamo qui per dire da che parte stiamo in qualche modo, pensateci, il primo maggio, ogni primo maggio si rinnova un giuramento è un giuramento di classe, è un giuramento internazionalista è un giuramento che ognuno di noi fa per continuare questa battaglia fino alla vittoria Viva il primo maggio! Viva il primo maggio! Alzate, alzate le vostre bandiere. Alzate le nostre bandiere, alzate le bandiere più alte possibile, perché ci sono coloro ci sono che hanno riportato l'internazionalismo in Italia dopo la notte del fascismo, dello stalinismo, del, del, del nazismo. Alzate, sono anche loro qui con noi. Sono con noi perché hanno manifestato, si sono formati nella lotta partigiana, sono formati nella resistenza e hanno voluto dare finta subito un carattere di classe internazionalista e comunista a quelle, a quelle lotte di resistenza, altro che liberazione nazionale. Sono qui con noi, sono qui con noi anche gli operai che 80 anni fa, era il marzo 1943, ci operarono per rivendicare contro il fascismo e per farsi aumentare e eh, migliorare le condizioni di vita e Milano fu una di quelle, di quelle capitali, C'erano in piazza gli operai di Raffinelli, dell'Alfa Romeo, degli Innocenti, la Falca, la Borletti, l'Alcole Marelli fino alla Franco Dossi di Legnano raccontano le cronache e sono contento di dirvelo che le più scatenate furono le compagne l'operaia della Borletti, fantastiche, mandarono Mussolini, mandò un emissario per farle smettere andò nella fabbrica, si lasciò una battuta a fondo sessista, ancora lo rincorrono Ieri che tirarono di tutti i colori, grandissime le compagne, un applauso alle compagne della Borrelli. Anche loro sono qui con noi, anche loro sono qui con noi. Sono qui con per noi perché qui anche noi siamo partigiani. E siamo partigiani nel vero senso della parola, perché noi siamo di parte, siamo di una parte sola, siamo della parte dei lavoratori, siamo della parte dei lavoratori di tutto il mondo. Di ogni parte del mondo. Alzate le bandiere. Alzate le bandiere. Alzate. Oh, Luca, perché ci ricorda ricordo. Tra quelle bandiere. E qui sulla ci sono anche quelli che verranno prima, dopo di noi. Ci sono anche quelli che vita. verranno dopo sì, di, di noi. Del eh sì, perché sono già nati. Sono già nati e sono tantissimi. È vero, qui da noi non si fanno più. Non si fanno più figli, che dicono che da noi c'è l'inverno demografico. Ma in tante altre parti del mondo non è così. In tante altre parti del mondo ancora c'è la primavera della natalità. E sono nati in tanti, non li vedete, sono tantissimi bambini. Sono milioni e milioni che sono nati. Hanno gli occhi a mandorla, hanno la pelle scura. Sono bellissimi sono bellissimi come tutti i bambini del mondo sono bellissimi come tutti i bambini del mondo e gridano, non li sentite? gridano e piangono gridano e piangono fortissimo e gridano e piangono, ma come tutti i bambini gridano e piangono gridano e piangono perché vogliono di più perché vogliono di più e non tutti ce l'hanno certo compagni la cicogna la cicogna Lasciatemelo dire qualche volta anche in postruzia, la Cicogna è proprio cieca perché tanti, tanti bambini li fa nascere in posti impossibili, in posti dove la vita non è garantita, come la stessa sopravvivenza non è garantita. Perché c'è il rischio di morire quando si è ancora bambini, Cicogna non lo dovevi fare. Eppure, tranquilli compagni, se quelli che cercano la vita, che vogliono la vita come tutti i bambini del mondo, se non la trovano lì dove sono nati, la cercheranno altrove, è sicuro, e se non la trovano lì andranno da altre parti a cercarla, e noi siamo con loro, e se vengono qui a cercarla siamo ancora di più con loro, è vero, è vero anche chi non li vuole c'è anche chi non li vuole anche qui da noi c'è chi non li vuole anche qui da noi da noi è come nel resto d'Europa ci sono uomini e donne al governo ai governi nazionali che non li vogliono non vi vogliono, hanno paura ma di cosa avete paura? qualcuno ha detto è arrivato a dire ho paura della sostituzione etnica che poveraccio che po poveraccio avete sostituito avete sostituito già hai sostituito il tuo cuore il tuo cervello con il solo tornaconto elettorale bravo, che, po che poveraccio hanno paura hanno paura e che fanno? costruiscono muri filippinati blocchi navali, hanno paura, vogliono rendere più pericoloso il viaggio, vogliono renderlo più pericoloso, hanno fatto del Mediterraneo il più grande cimitero a cielo aperto, ma ce la farà, non ce la farà, non ce la fate, la vita non, non, la, non la sconfiggerete mai, la vita vince sempre sulla morte, la voglia di vita non la... Non la Fermerete mai, nessuno è mai riuscito a fermare gli immigrati. È vero, è vero, è rischioso. Non è facile, è pericoloso. È pericoloso scappare. Pensate, alle statistiche dicono che attraversare il Mediterraneo oggi è come prendere un autobus sapendo che tre o quattro non arriveranno a fine corsa, muoiono prima. Ma non ce la fanno compagni. Perché mentre noi, mentre noi guardiamo i tre o quattro che non ce la fanno, loro guardano tutti gli altri che ce la fanno. I 45 i 46 dell'autobus che arrivano alla fine, che ce la fanno, che riescono a costruire una vita migliore per loro e per i loro figli. Benvenuti se ce la fate. Questo. per questo noi siamo con loro, siamo con la loro speranza, siamo con la loro voglia di riscatto, siamo loro ogni giorno, con il volontariato solidale siamo con loro anche nel bisogno immediato, un volontariato che diventa internazionalista anche con la consegna di un solo pacco di pasta, un volontariato che diventa comunista perché non si accontenta, perché vuole di più, vuole fare di più. E allora diciamolo ancora una volta con chiarezza e visto che oggi è il primo maggio, la nostra più importante giornata internazionalista, diciamolo con ancora più forza. Qualunque sia la vostra forza, la vostra provenienza, la vostra fede, noi vi diamo un caloroso benvenuto come nuovi operai europei. Vi diamo una cosa sola che diamo. è importante... Chiediamo soltanto di unire la vostra forza, le vostre forze alla nostra. Vogliamo unire la vostra forza perché ci serve per cambiare il mondo, per cambiare il nostro mondo. Vi è piaciuto a noi, abbiamo fatto uno slogan nostro straordinario, bellissimo, l'abbiamo ricordato anche durante il corteo. Abbracciamo il mondo, accogliamo il mondo per cambiare il mondo, è questo che vogliamo fare. Il mondo del capitale ha prodotto tragedie, ha prodotto crisi, ha prodotto barbarie. Ma per fare questo ha moltiplicato le forze del lavoro globale, ha moltiplicato chi li soppellirà. È stato un, una, un cambiamento epocale, compagni. E le, forze di lavoro, le nostre forze, il lavoro salariato, si è moltiplicato a dismisura abbiamo superato i 2 miliardi di salariati nel mondo non di maggioranza assoluta non c'è mai stata una condizione sociale così ampia così generalizzata come quella che, uniti compagni uniti siamo una forza irresistibile una squadra fortissima eppure, eppure non riusciamo a vincere ancora il campionato della storia. Non abbiamo ancora vinto il campionato della storia. Ma state attenti, ci stiamo allenando. Ci stiamo allenando tutti i giorni. Ci stiamo allenando, non è facile. Proprio perché siamo diventati così tanti, ci stiamo... raggiungerli tutti, allenarli tutti, farli, convincerli tutti, non è semplice, ma ci stiamo allenando. Per adesso... Tutti in difesa, coperti davanti alla porta e qualche contropiede. Se ci sono. Però stiamo attenti, eh. Stiamo, stiamo, ci stiamo allenando. Stiamo provando anche nuovi schemi, eh? No, tranquilli, non ci servono coloni classi, A noi non servono coloni classi, La palla, passatela, non tenetela ognuno per conto ci vuole un gioco di squadra, ci vuole organizzazione, ci vuole com pressione compatta, pressing e alto. E poi tutti all'attacco. Sarà una goleata, compagni. Se mettiamo in campo i nostri schemi, sarà una vittoria che ricorderemo per sempre. Arrendetevi, arrendetevi prima. Accettate lo 0-2 a tavolino, quello che per minorità politica la vostra la vostra accettate non ci serve questo vogliamo fare d'altronde lottiamo anche per voi siamo o non siamo e o non è la nostra politica una causa di tutta l'umanità sì la nostra è una causa di tutta l'umanità perché noi siamo l'unica classe che liberando noi stessi dobbiamo liberare tutti siamo l'unica classe che liberando noi stessi dobbiamo eliminare tutte le classi comprese le nostre noi passiamo, noi vogliamo passare da una società divisa in classi e in stati a una società senza classi e senza stati una, viva il comunismo, hai ragione una società in cui ognuno partecipa secondo le sue capacità e a ognuno verrà dato secondo i suoi bisogni. Noi ci battiamo per questo, compagni. Ci battiamo per far vincere questa nuova visione del mondo. E come lo possiamo fare? Che cosa ci serve? Beh, innanzitutto serve capire... Bisogna capire quello che sta avvenendo. E allora serve il cervello. E se serve il cervello, compagni, manteniamolo sempre sveglio, pulito, lucido. E serve una teoria. Serve una teoria in grado di capire quello che sta avvenendo. Serve una scienza. È il marxismo, ce l'abbiamo. E poi che serve? Serve la lotta. Serve il cuore. Serve la passione senza passione non si va da nessuna parte compagni. la passione è tenacia è carattere, è volontà è sentimento, siamo noi la settimana scorsa il 25 aprile in questa piazza si è ricordata anche la lotta per la liberazione questa lotta quella lotta compagni è stata anche una grande, grandissima lezione di vita gli uomini quegli uomini, quelle donne che hanno combattuto hanno combattuto mostrando anche un modello di vita basato su valori universali che sono i nostri nel libro che raccoglie le lettere dei condannati a morte della resistenza della resistenza europea e della resistenza italiana c'è una lettera meravigliosa di un padre che scrive al proprio figlio ve la voglio leggere anche per lasciarci, credimi scrive, chi vive solo per sé, chi solo per sé ama la felicità non vive bene e non vive nemmeno felice, l'uomo ha bisogno di qualcosa che sia superiore alla cornice del proprio io, dico di più che sia sopra al suo stesso io, noi è più che non io noi è più che non io è proprio così compagni è di questo che abbiamo bisogno è di questo che abbiamo bisogno soprattutto oggi che prevale dappertutto degrado morale e correzione individuale e allora gridiamolo tutti insieme noi è di più che non io lasciamoci così oggi è il modo migliore per ricordare questo primo maggio Viva il primo maggio compagni! Viva! Viva! l'internazionale il Viva! Viva il primo Viva l'Italia nazionale! Viva compagni! E' il sole che l'abbiamo detto!